Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Nei giorni scorsi ti ho fatto sentire come suona la pedaliera della Valeton per basso. Eh, quindi se mi hai seguito su TikTok o su Instagram avrai ascoltato dei vari effetti della pedaliera. Oggi andiamo un pochettino a prenderla e parlarne in maniera un po' più approfondita a ruota liberissima. Eccoci sul pedale allora innanzitutto è veramente molto piccolo quindi sta in una, in una custodia qua sopra abbiamo eh, alimentatore io adesso sto usando questo però ha il, ha il suo di qua entra lo strumento abbiamo un'uscita true poi send return se abbiamo altri pedalini può essere comodo un'uscita jack che può andare all'amplificatore o dove preferisci ground lift e di qua abbiamo la DI quindi comodissimo anche solo per essere usato in DI eh, da sinistra verso destra abbiamo poi i vari pedali quindi abbiamo boost comp schiacciando si vanno a inserire e disinserire quindi quando vedi tutte le luci spente vuol dire che è in true bypass cioè passa il segnale dello strumento non c'è niente da attaccato Uh, adesso ho acceso tutto vanno a sommarsi tutti, tutti gli effetti boost comp praticamente possiamo mettere o boost o comp o tutti e due quindi se togliamo il comp con il gain andiamo a metterli a inserire un boost che uh, va ad alzare il segnale del basso uh, poi possiamo metterli o insieme oppure togliamo il gain e mettiamo solo il comp e mettere il comp chiaramente avendo solo un pomellino il compressore eh, funge più da limiter che da compressore comunque eh, si ha un, uh, un bel segnale dopo andiamo ad ascoltare qualcosina venendo in qua si sì, c'è il turner per accordare lo strumento bisogna schiacciarli tutti e due insieme e il, uh, la pedaliera si muta anche cosa comoda abbiamo il DTQ. Che ha questi tre pomellini e uno switch, lo switch è sul fase, quindi, se voglio mettere il fuzz non ho nessun controllo su quel suono, ma lo posso inserire o togliere. Sensibilità quindi mi va a cambiare un pochettino i picchi. Eh, lo trovo un po' che va più sui bassi oppure più sugli, sugli alti, e quanto interviene sul suono, poi bass up in cui abbiamo appunto gain, volume, bassi, medi, alti quindi come un vero e proprio amplificatore questo forse è la parte più interessante octave nell'octave abbiamo due ottave basse il segnale try cioè pulito quindi possiamo miscelare quanto segnale pulito vogliamo poi quanto ottava prima e seconda poi abbiamo staccato un pochettino, giustamente, secondo me dovrebbe essere tagliata qua, perché per me il chorus non dovrebbe esistere sul basso, però eh, alcuni lo usano. E abbiamo il pedale chorus. Anche qua abbiamo soltanto eh, un pomerino che ci dice quanto ne vogliamo. Andiamo a ascoltarci qualcosetta, così ti do anche qualche, qualche parere ed eccoci a provare qualche suono perdonami poi io non vado troppo sul tecnico ma ti faccio sentire eh, quello, che, quello che faccio io così provando un po in maniera becera anche come mi è, mi è stato richiesto <ride> quindi terra terra allora io ho il mio suono pulito quindi adesso ho tutto spento se vado a suonare senza amplificatore allora Uh, può essermi utile avere un pre e vado ad attaccarmi questo bass amp che come senti mi scalda un po' il suono ok io posso intervenire su gain, volume, bassi, medi, alti praticamente è come avere, è come avere un amplificatore quindi questo solitamente poi lo terrò sempre acceso qua invece vado a eh, utilizzare quello che mi può servire durante la serata quindi eh, partiamo dal boost comp innanzitutto ho questo segnale voglio uscire un pochettino di più posso usarlo solo come boost tolgo il comp vado a zero metto solo il gain un pochettino lo vado ad attivare ecco un pochettino, qua è troppo, quindi con il gain vado a scegliere quanto segnale voglio in più, quindi io passo da questo a questo, bisogna in base al basso o, o a quello che ti serve comunque regolarlo bene. Il compressore posso inserirlo invece, anche lui a parte, quindi posso tenere il gain a zero e andare a mettere il compressore, compressore va a livellarmi eh, i picchi, quindi va a tagliare eh, un pochettino, eh, come, come dire, eh, mi appiattisce un pochettino la dinamica perché appunto mi taglia i picchi e ri io riesco a portare più su il, il volume. Chiaramente se lo metto a manetta il suono risulterà molto compresso. Senti che tutte le note hanno lo stesso volume quindi ho bisogno di un po di gain per tirare su il livello può andare bene per alcune cose chiaramente adesso è tutto a manetta quindi anche qua il comp andrò a metterlo quanto mi piace adesso troppo gain Secondo me il, uh, il comp poi dipende dal genere che suoni, però normalmente il compressore, un buon compressore, non si dovrebbe sentire tantissimo. Quindi molto utile questo posso suonare. Normale, poi quando mi serve andarlo ad attivare. Oppure il compressore è uno di quei pedali che comunque, se ti piace quel suono lì, puoi anche tenerlo acceso e quindi posso tenerli accesi tutti e due. Dopo Andiamo al DRTQ, che invece è un effetto già un po' più particolare. Quindi vado ad attaccarlo così. Senti che qua ha un volume più basso. In pratica, vol, volume, va a darmi il volume, ma proprio generale. Quindi non posso miscelare suono pulito e DRTQ. Se vado a mettere vol a zero, avrò il canale muto. Quindi qua diventa molto importante livellare il suono di base a questo. Devono essere almeno pari se non quello del Dirty Q, un po' più alto se voglio farlo risaltare. Quindi attenzione all'uso del volume. Sense va a cambiarmi la campana di frequenza. In base a come ti piace, puoi andarlo a, a, a, a girare, trovare il tuo suono e poi lo richiami quando ti serve. Ho ancora un'altra impostazione che è il FAS, anche qua o lo metto o lo tolgo, quindi non ho possibilità di intervento. Vado a passare da questo suono a questo suono quindi molto più stile synth uh, hai sentito che il volume è abbastanza esploso quindi se decido di utilizzarlo allora dovrò andare a intervenire sul volume andarlo anche qua a livellare e livellare in maniera che siano parificati Uh, anche qua la sensibilità va a cambiarmi un pochettino il suono e il volume a dirmi quanto ne voglio. Ok, anche questo interessante, niente di. Particolare se sei abituato ai, ai synth di molto meglio però averlo qua ogni tanto può tornare comunque utile. andiamo sull'octave l'octave ha possibilità di intervento su due ottave basse oct 1 e oct 2 io ho il mio segnale pulito dry che posso quindi miscelare con questi due quindi se andrò a zerare le due ottave io il mio suono dry, se vado al massimo... Ho il mio suono pulito, come se non lo mettessi... ...un pochettino va a modificare... ...però, comunque diciamo che ho il mio suono abbastanza completo di basso... ...vado ad inserirgli una prima ottava sotto e gli dico quanta ne voglio... ...senti che mi va a doppiare... ...così a manetta... Eh, il tracking non è sempre perfetto, a volte lo sento anche in ritardo, però poi quando si suona non, non dà fastidio. Nella generale è abbastanza buono. A questo mi serve un'ottava, octave, a, beh, a quello che vuoi, però ad esempio quando vai a suonare delle frasi acute, dove avrei un suono che... è. Va un pochettino a diventare più piccolo, chiaramente perché utilizzo un suono in, in acuto, la corda è anche più piccola Allora vado a doppiarla con un'ottava bassa eh, che mi ingrandisce il suono La seconda ottava va a crearmi quell'effetto sub perché comunque è ancora più bassa, quindi ecco sul, se sto sul grave proprio vado a riempire tantissimo anche qua vado a avvicinarmi comunque al suono eh, al suono synth poi si possono usare poi anche comunque miscelati volendo posso attaccare tutto chiaramente bisogna poi controllarlo perché hai sentito anche qua il, il segnale è esploso quindi devo comunque andare a fare delle modifiche eh, questo fa sì che eh, io possa avere dei suoni ma non posso salvare un banco di suono e richiamarlo con quelle impostazioni quindi è molto plug and play prendi hai quel suono lì se vuoi lo cambi ma devi sempre andare sui pomellini a risistemare tutto e questo è la cosa più difficile in queste pedaliere perché se vuoi avere tanti suoni diversi devi spippolare parecchio poi anche in base allo strumento cambia ancora tantissimo. Quindi torniamo un attimo sull'octave, posso anche togliere il segnale pulito e andare soltanto con le ottave basse, chiaramente qua esce fuori dal contesto di accompagnamento del basso normale però per alcuni potrebbe servire eh, posso anche togliere la, la prima ottava mettere la seconda con un segnale pulito e ho questa sensazione senti che è diverso dal prima perché va più in giù poi chiaramente anche qua non vanno sempre messi tutti a manetta, basta che eh, vado a selezionare e tiro fuori il suono che mi piace. Più discreto. Poi dipende da quello che suona. Eh, ok, bene o male. Ti ho fatto sentire tutto, tranne il chorus, il chorus e <ride> appunto eh, quello che io odio sul basso, no? non mi piace proprio, eh, però te, ti faccio sentire per dovere di cronaca, ti faccio sentire come funziona. Anche qua lo vado a inserire, ho soltanto un, uh, un pomellino, Depth, così ce n'è pochissimo e vado anche qua ad aumentare orribile ci sarà Daniele Morasso che starà ridendo uh, mi ha prestato la pedaliera grazie Daniele e sapeva che non avrei utilizzato questo questo chorus bene nel complesso la pedaliera uh, costa poco quindi è molto appetibile per, uh, per molte persone anche solo da tenertela di in custodia se avere live qualche problema la tiri fuori e la puoi utilizzare eh, già solo per la buona di AI che ha e il bassamp va, di, direi discretamente bene. Certo, la qualità non è sopraffina, però, per quel che costa, mi sembra, mi sembra un'ottima un spesa. Mi dicevano che quella simile della Tech 21 costi 3-4 volte tanto, quindi, eh, comunque, questa è interessante. Ho anche l'accordatore premio insieme aiuto ok non so usarlo <ride> dovrebbe eh, schiacciandolo no, poi col con piede insieme dovrebbe attivarsi l'accordatore e mi mette la pedaliera in, in mute bene spero che questo video sia stato abbastanza esauriente Fammi pure delle domande, Scrivimi qua sotto nei commenti cosa ne pensi, se c'è qualcosa che ho dimenticato oppure se hai qualche dubbio. Grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!